Allora Patrizia la prima domanda che ti faccio mi tocca un po' sul personale perché eh, eh, la domanda è questa no? Tutto quello che riguarda le materie STEM di cui tu sai eh, molto più che qualcosa quindi scienze, tecnologie, ingegneria e matematica offrono un sacco di opportunità sia eh, di carattere lavorativo per chi poi ci può eh, lavorare dentro, sia per cambiare un po' le cose visto che eh, il mondo insomma sta andando in una direzione. A volte fa un po' paura, solo che eh, noi donne, come, come gruppo, spesso eh, cresciamo convinte di non essere portate per questo tipo di materie. Io, perlomeno, sono cresciuta convinta di non esserlo e ho avuto una serie di conferme da parte dei miei insegnanti e delle mie insegnanti peraltro sul fatto che forse era meglio mi dedicassi ad altro. E per me è tuttora un grande mistero ehm, capire cosa sarebbe successo se ehm, a, a quel tempo avessi deciso che no, che io ero portata per queste materie e volendo mi ci sarei cimentata, invece non ci ho nemmeno provato. Ti chiedo allora come possiamo recuperare come donne questa sicurezza nel fatto che se ci sentiamo attratte verso queste materie i requisiti per farcela ce li abbiamo davvero. La, la cosa più importante eh, che ciascuno di noi deve avere chiaramente in testa è che non esiste un cervello maschile e un cervello femminile, i cervelli sono tutti uguali, davanti a, una, a uno scan eh, di, un, di un cervello eh, nessun espertissimo può riconoscere se è un cervello di un maschio o un cervello di una femmina, quindi tutti abbiamo potenzialmente le stesse capacità. Ovviamente possiamo avere delle inclinazioni diverse, ma eh, non è assolutamente accettabile che eh, né un genitore eh, né un professore, siano eschi, maschi o femmine, eh, dicano a un'alunna una o un alunno che ehm, è inutile ehm, che si sforzi per raggiungere risult certi risultati perché tanto non ci riuscirà mai, Ecco, non è assolutamente accettabile, è una questione di eh, principio e eh, ovviamente questo fa parte del, dei terribili stereotipi della nostra società. Eh, I maschietti sono adatti a fare i medici, gli ingegneri, i, i piloti di, di aereo, qualsiasi cosa interessante, e invece le femmine devono dedicarsi a ehm, mestieri creativi oppure sociali, fare il medico, l'infermiera, cioè tutte le cose che richiedono forse più empatia. Devo dire che la settimana scorsa sono stata in California e sono stata particolarmente soddisfatta che il, il comandante del, del volo che mi ha portato a San Francisco fosse una signora che tranquillamente si è presentata, sono il vostro comandante, eh, ho qui vicino a me il, il primo ufficiale, eccetera, assolutamente normale. Il, la, questa, questa signora chiaramente ha fatto tutte le scuole di volo che hanno fatto i maschietti e si è dimostrata tanto brava quanto loro, quindi eh, le ragazze devono eh, essere prima di tutto coscienti che loro possono, noi possiamo, come diceva un vecchio slogan noi valiamo, ecco non, non esiste nulla che una donna non possa fare. Ecco hai parlato di empatia che effettivamente eh, volenti o nolenti è un po' una caratteristica eh, che mh, le donne sembrano avere più degli uomini anche qui probabilmente è uno stereotipo però insomma questa idea del senso materno a prescindere che uno abbia figlio o no eh, è considerato caratteristica tipicamente maschile. Um, ecco, ti chiedo, mh, caratteristiche come questa, come, come l'empatia, il, il desiderio di um, rapportarsi all'altro, no? Possono essere delle qualità che si rivelano più che vincenti in questo mondo uh, STEM un pochino dominato da, dagli stereotipi? Assolutamente sì, perché eh, specialmente nelle collaborazioni, eh, quando si ha a che fare con persone di tutte le nazioni. Eh, di, eh, che quindi vengono da culture diverse, ehm, avere un atteggiamento empatico, cioè ehm, essere ehm, curiose ma anche attente al, a quelle che potrebbero essere delle diverse priorità che eh, le, le persone hanno a seguito della, della loro diversa cultura, e effettivamente ehm, favorisce una buona ehm, atmosfera all'interno della collaborazione e quindi mh, fa, fa nascere eh, delle, degli ottimi ambienti di lavoro. Beh, nel mio caso, ha fatto nascere anche molte amicizie personali perché. Eh, così chiacchierando si è passato dalle stelle di neutroni ai figli, agli hobby, a, cioè, a, a tutte le, le componenti che fanno parte della vita di una persona, sia il lavoro sia la sfera personale. E a proposito di ambiente di lavoro, una cosa è credere eh, e sapere, più che credere, sapere di potercela fare. Altra cosa, e magari avercela anche fatta, altra cosa poi è gestire quelle che sono le reazioni che arrivano da, dall'esterno, quindi da altri fuori di noi. Um, per chi lavora, uh, per, per le donne che lavorano in un contesto tipicamente maschile, um, l'esperienza piuttosto comune è quella di sentirsi continuamente sminuite, in forma diretta, indiretta, verbale, non verbale, è quasi qualcosa che viene naturale, è veramente difficile riconoscere eh, l'autorevolezza di una donna ehm, all'interno di, un, di un contesto mi vengono in mente aziendale, corporate, ma in generale. Eh, come può fare quindi una donna ehm, a smettere di perdere tempo cercando di farsi valere e eh, riconoscere? o reclamare oggettivamente quello che è il suo valore e quindi guadagnandosi anche un rispetto che va oltre lo stereotipo. Eh, la, la parola eh, fondamentale è eh, autorevolezza, come, eh, come hai detto tu, eh, nel senso che eh, le, le qualità fondamentali di una, eh, di una persona che vuole riuscire, sia esca maschio o femmina, sono secondo me due la determinazione, cioè essere sicure di quello che vuoi e eh, l'autorevolezza, avere acquisito conoscenze eh, nel, nel campo nel quale eh, tu vuoi operare. Eh, una volta che tu hai eh, queste due qualità e ehm, queste due qualità ti danno la sicurezza che quello che tu fai è corretto, cioè le decisioni che tu prendi sono quelle eh, migliori visto il contesto nel quale ti muovi, in generale questo viene riconosciuto, mm, ovviamente forse non immediatamente ma eh, con il tempo tu vieni in qualche modo incasellata come una persona della quale ci si può fidare, eh, se ti chiedono un parere tu dai un parere informato, io non ho mai paura di rispondere guarda che io questo argomento non lo conosco, non, non mi invento tuttologa eh, per il piacere di farlo, io do eh, opinioni quando eh, penso di eh, avere qualche cosa da dire. E a proposito di, uh, possiamo riassumere quello che hai detto in preparazione, che credo certo. sia qualcosa che a volte è un po' sottovalutato, nel senso che eh, con l'esperienza magari la preparazione viene meno. Questa non era una domanda che volevo farti ma mi è venuta in mente in questo momento. Tu smetti mai di prepararti, di aggiornarti anche dopo tutti questi anni di grossissima esperienza sul campo e non? Ma ovviamente io continuo a leggere, continuo a studiare, continuo a scoprire di non sapere un sacco di cose, <ride> e quindi eh, sì, eh, la, eh, buona parte della, de, del mio tempo disponibile è, è sempre dedicato alla lettura eh, del, dei nuovi risultati, delle nuove interpretazioni, eh, spesso critiche di tutto quello che si credeva andasse bene, che si scopre che invece traballa, eh, assolutamente la, eh, il continuare a seguire, sai la scienza è in una evoluzione continua e a volte frenetica, eh, ti, ti garantisco che eh, a volte si fa fatica a stare dietro anche solo a un argomento di, ehm, scientifico, quindi ehm, la, la preparazione è fondamentale e il continuare a studiare è eh, altrettanto importante. Per quanto riguarda invece eh, errori che intesi in senso molto ampio ad esempio eh, ti sei mai resa conto di aver sostenuto la teoria sbagliata o la, la ricerca sbagliata oppure eh, di esserti, di, se ti sei mai resa conto che la ricerca che avevi sostenuto, che avevi studiato all'improvviso è obsoleta perché mi dici no, che è in continua evoluzione. Come com superi un po' quella sensazione di, di scoraggiamento per, per aver quasi avuto la sensazione di perdere tempo? Se questa sensazione. Beh, questo qui fa, fa parte del lavoro di un ricercatore e di uno scienziato, uh, si tentano delle strade, uh, mica tutte funzionano eh, e quindi è assolutamente vero che a volte eh, uno um, si convince che eh, le cose debbano andare in un certo modo poi fa un test e scopre che no, vanno in un modo assolutamente diverso, quindi vuol dire che i presupposti erano sbagliati, quindi vuol dire che bisogna ricominciare a eh, diciamo a riconsiderare tutto, ma eh, ancora una volta è così che va avanti la scienza, con sempre uno spirito molto critico e molto aperto, ci vuole veramente molta umiltà, eh, bisogna accettare il fatto che eh, gli sbagli sono sempre dietro l'angolo. Forse mi verrebbe da dire anche questa è un po' considerata in termini stereotipati una caratteristica tipicamente femminile, il fatto di… Ehm, Quasi a volte un'umiltà un po' forzata in molti di noi, il fatto di non riconoscere eh, mai i nostri valori, i nostri successi, quindi forse ci viene anche un po' più semplice accettare, accettare gli errori secondo te. Sai, se uno non accetta gli errori non va mai avanti, eh? perché gli errori li fanno tutti, non li fanno mica solo le, le, le femminucce, li fanno anche i maschietti, eh, cioè quando uno non accetta il fatto di, di essersi sbagliato, eh, si, eh, si condanna a um, non, uh, non progredire eh, e quindi... È proprio un, un atteggiamento eh, di apertura mentale. Bisogna assolutamente, voglio dire, ci sono stati premi Nobel vinti perché si cercava qualcosa e si è trovato qualcos'altro. Eh, e allora, quando si è trovato una cosa. Così ehm, diversa dalle, dalle aspettative è stato necessario rivedere completamente il paradigma. Eh, e, e quindi devo dire che eh, tutti gli scienziati sono eh, abbastanza, devono essere eh, pronti ad accettare il fatto che quello che si aspettavano non è giusto e eh, perché magari dalla, dalla cosa diversa nasce la grande scoperta. E questo è molto bello perché mi viene in mente quanto importante poi possa essere applicare questo atteggiamento alla vita quotidiana, quante volte intraprendiamo una strada eh, dopo aver superato no, la paura di dire ok ci provo, ci proviamo non si rivela quello che avevamo pensato però scopriamo qualcosa nel percorso, c'è sempre qualcosa che possiamo scoprire, no? la, la chiave sta un po' nell'essere aperti al fatto che c'è quel qualcosa, invece di fostalizzarci sul fatto che eh, abbiamo sbagliato tutto, che la strada era quella sbagliata, che vorremmo tornare indietro, cosa che non si può fare perché non si può cambiare il passato. L'elasticità mentale è una delle, delle grandi doti del genere umano. <ride> tutto sommato Homo sapiens ha conquistato il mondo e ha conquistato lo spazio proprio perché. Ha una mente che è straordinariamente elastica. A proposito di elasticità, abbiamo parlato di determinazione, autorevolezza, preparazione. Ehm, metto tutto in bagaglio, divento eh, la capa chiamiamomi così o comunque insomma qualcuno che deve gestire un gruppo. Questo gruppo ehm, si compone di uomini e donne. Gli uomini non mi prendono sul serio, le donne mi invidiano. Cosa faccio per lasciarmi scivolare addosso questa cosa e creare comunque un team, una sensazione di squadra, un fare squadra? Bisogna prima di tutto um, sapere ascoltare, dimostrare di saper ascoltare tutti, eh, sapere ascoltare tutti, sapere ascoltare i problemi eh, di tutti eh, e dimostrare a tutti che eh, si è in grado di dare qualche tipo di supporto può essere semplicemente un consiglio, può essere un aiuto, eh, può essere un indirizzamento, fai così piuttosto che cosa vedrai che migliorerai, eh, eccetera. Tutto ciò ovviamente è basato su, uh, sul fatto di, di dover dimostrare sempre la propria autorevolezza, senza però diventare autoritario, io eh, dico sempre ai, diciamo ai miei più giovani colleghi, tu non devi dimostrare niente a nessuno, prima di tutto tu lo devi dimostrare a te stesso, quindi quando eh, io interagisco col resto del mondo, io non voglio dimostrare al resto del mondo quanto sono brava, ma quanto eh, io ho voglia di lavorare con loro per arrivare a un risultato comune. E quindi eh, questo può aiutare anche qualora qualche mio collega non mi prendesse sul serio? Non si è mai presentata l'opportunità perché a quel punto io ho morto. <ride> Ok, quindi mordere fa parte delle, delle azioni consigliate, se necessario. Assolutamente sì, se necessario sì, ma eh, voglio dire è, è stato necessario molte poche volte nella mia vita. Ok, quindi per mordere intendi essere molto dirette sul rispetto reciproco necessario giusto? Sì, dicendogli eh, o dicendole eh, che ehm, appunto noi siamo qui tutti per lavorare insieme, eh, non per dimostrare chi è il più bravo e se c'è bisogno di dimostrare chi è il più bravo io non sono mai dietro a nessuno. Bellissimo, questa dovrei forse eh, tatuarla da qualche parte, scriverla da qualche parte perché poi magari serve una volta nella vita ma quella volta sarebbe stato utile saperla. C'è un detto sudafricano. Che è, when the going get tough, the tough get going. Mm? Quando mm -hmm. il gioco si fa duro, i duri I giocano. Duri. Eh sì. Però uh, appunto <ride> i, i duri possono anche giocare in modo soft, non è necessario sempre fare il gioco duro. Se però il gioco si fa duro, bisogna giocare in modo duro. Assolutamente. Una cosa che hai detto che mi ha colpito è il fatto di dire. Eh, appunto ai tuoi colleghi più giovani non è necessario che tu dimostri nulla a nessuno, dimostralo a te stesso. Um, una cosa che tra l'altro non, non avevo mai sentito definita così e che però ho letto è che eh, le donne dicono, uh, si dice soffrano della cosiddetta sindrome della tiara, cioè abbiamo bisogno, eh, poi la spiegazione insomma suona familiare, abbiamo bisogno di essere incoronate continuamente da qualcuno. Um, che ci riconosca che siamo brave e che quindi eh, abbiamo un certo valore anche quando siamo super preparate, anzi eh, a volte molte di noi si preparano allo sfinimento e nonostante questo non si sentono mai abbastanza pronte. Um, ci dai qualche consiglio pratico per, um, per chi tra le ascoltatrici si trova in questa situazione? Cioè sente il continuo bisogno di... Um, ricevere un riconoscimento dai propri colleghi maschi, dico maschi perché nel mio caso io sono stata circondata da colleghi maschi, tra l'altro spesso anche più grandi di me e sono stata ossessionata da quest'idea di voler assolutamente essere riconosciuta eh, come quella brava, quella di valore, quella tosta, ehm, cosa che tra l'altro non è mai successa quando la volevo, è successa poi in situazioni dove avevo lasciato andare la presa peraltro, ma questa è un'altra storia. Diciamo che eh, il vero consiglio pratico che io mi sento di dare è eh, ciascuno e ciascuna si deve ricordare sempre che gli altri pensano di te quello che tu pensi di te stessa. Quindi se tu sei conscia delle tue capacità, ti senti tranquilla, Um, e quindi hai autorevolezza nel tuo campo, uh, questo filtrerà dal tuo modo di fare e verrà riconosciuto. Quindi uh, veramente uno, uh, se, se uno invece si sente insicuro, indeciso, um, titubante gli altri penseranno che tu sei insicuro indeciso titubante perché tu lo farai filtrare eh, veramente gli altri pensano di noi quello che noi pensiamo di noi stessi quindi primo mh, consiglio eh, training autogeno eh, essere assolutamente eh, tranquille e sicure di se stesse perché questo è un ingrediente fondamentale. Secondo te eh, quando è che sappiamo di aver, di aver veramente fatto il massimo per prepararci e per acquisire quell'autorevolezza? Quando è che sappiamo che davvero non possiamo dare di più, che siamo arrivati al nostro top eh, in termini di, di, di, di capacità di dare del nostro meglio in quel momento? quando facendoci un po' un esame di coscienza siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Um, dopodiché eh, aggiungo subito che eh, vivere significa eh, sempre porsi degli obiettivi più alti, quindi sei soddisfatto di quello che hai fatto ma a quel punto vorresti fare di più, vorresti raggiungere un altro obiettivo più alto, più difficile, eh, eh, e quindi mh, ancora una volta è, è qualcosa di molto interiore non c'è nessuno che ci possa dire ok va bene a questo punto sei pronto eh, per, eh, per la prossima sfida eh, ti devi convincere da sola che, che sei pronto per la prossima sfida e poi non è detto, perché magari la sfida la fai e la perdi, eh? ma comunque… Che fa parte del gioco, per cui non dovrebbe scoraggiarci. ma no, figurati, no? quelli che, che studiano le start up dicono che eh, il fallimento delle start up è la cosa più normale del mondo, quando uno accetta una sfida, Uh, fallire fa parte del gioco, poi se succede a te non sei mica contento, eh? garantisco, ma uh, effettivamente… Il fallimento fa parte del mettersi in gioco perché non, non si può mica solo avere successo nella vita, ogni tanto si sbatte una facciata e quello lì ci ricorda che un pochino di umiltà è, è sempre una, una dote positiva. Senti Patrizia c'è un aneddoto particolare della tua esperienza con gli astri che ehm, secondo, secondo te può essere considerata anche una vera e propria lezione di vita utile per chi ci sta ascoltando a prescindere da quello che fa e da dove lavora. No l'aneddoto che, che racconto sempre che ehm, è, è divertente a suo modo è che eh, una volta mh, ero stata invitata a fare un importante ehm, intervento a una conferenza sulle stelle di neutroni che sono le cose che studio io um, quindi eh, c'era un un, un cerman un, un presidente di sessione che mi presenta dice parlerà di bla bla bla e poi eh, in generale uno ti dice ti faccio segno 5 minuti prima che finisca il tuo tempo in modo tale da permetterti di eh, finire il discorso eccetera questo qua mi mette davanti un orologio tipo un contaminuti eh, da cucina eh, e mi dice eh, non c'è bisogno che ti spieghi come funziona perché sicuramente tu sai come funziona un contaminuti da cucina ecco l'avrei strangolato Ovviamente. <ride> Ma questo qui appunto fa parte eh, di questo, questo collega che, eh, diciamo, presentava la scienziata eh, e, e quindi in qualche modo riconosceva il fatto che io eh, ero eh, una persona diciamo, di riferimento nel campo, eh, dopodiché non si è potuto Esimere dal fare la battutina cretina, ecco Cos e cosa la lezione. Fare in questo caso, è, esatto. io gli ho detto: vabbè, la prossima volta ti spiego come funziona l'orologio <ride> da cucina. Peraltro, io sinceramente non avrei saputo come utilizzarlo perché non amo particolarmente stare ai fornelli quindi mi sarei trovata in difficoltà. però ti chiedo: quindi la, la, la lezione di vita che, che altre donne potrebbero. Portarsi a casa da questo aneddoto, come la riassumeresti in tre parole? Eh, di mh, non farsi scoraggiare da queste piccole punzecchiature. Ecco, uh, come, come dico, era un um, ambiente uh, nel quale uh, chiaramente veniva riconosciuto uh, il mio merito, ma eh, non avendo volendo fare una battutina si è fatta una battutina collegata al fatto che io fossi una signora eh, a un uomo non l'avrebbero fatta questa cosa qui però questo qui uno appunto deve lasciarsela scivolare fare magari rispondere a tono ma senza diciamo inalberarsi, no? non, non bisogna assolutamente prendersela perché se no uno passa tutto il suo tempo a, a, a fare queste sciocchezze piuttosto che occuparsi delle cose serie. Parlando di cose serie qual è il tuo prossimo obiettivo più alto? Ah, obiettivi più alti dipende, ce ne sono di diverso livello, adesso sto, sto pensando a un nuovo libro, per esempio, dedicato alle nuove astronomie, alle nuove finestre che si aprono nello studio dell'universo, che sono quelle delle onde gravitazionali e dei neutrini, questo è una cosa che penso di, di scrivere a breve e, e poi invece dal punto di vista eh, del, del mio, diciamo, della mia ricerca, del mio lavoro, eh, spero di eh, riuscire a eh, vedere l'Italia occupare il, il posto che le compete in una grande collaborazione internazionale che si chiama eh, Osservatorio CTA, CTA sta per Cherenkov Telescope Array ehm, che è diciamo, il prossimo grande osservatorio per studiare astrofisica delle alte energie. L'Italia eh, ha una grandissima tradizione in questo campo, sta facendo grandi investimenti e quindi eh, stiamo diciamo, facendo tutta una serie di azioni scientifiche, tecnologiche e politiche perché eh, il nostro ruolo venga riconosciuto. Questo è bellissimo si parla sempre, io sono fuori dall'Italia da quando avevo 18 anni e raramente ne sento parlare bene e, e questo mi, mi spezza il cuore quindi sono felicissima di sapere che stiamo per una volta facendo dei grandi passi verso qualcosa di così importante. Senti Patrizia, una donna che pensi eh, dovremmo intervistare dopo di te che ammiri moltissimo e per quale ragione? Uh. Una donna che ammiro moltissimo è la mia amica eh, professoressa Maria Pia Abbracchio, professoressa di farmacologia all'Università di Milano che è prorettore dell'Università di Milano, quindi ha eh, accettato una sfida eh, grandissima eh, perché oltre a essere una eh, scienziata eh, importante ha deciso di dedicare eh, diversi anni della sua vita per mh, lavorare per l'Università, lavora, che significa lavorare per gli altri. Da quando è diventata prorettore praticamente non riesco più a vederla, ogni tanto ci mandiamo dei messaggini, ma è una delle eh, persone eh, più autorevoli più dolci e eh, più simpatiche che io conosca. E' anche elegantissima, è l'unica signora che conosco che non esce mai senza cappello. Bellissima. Quindi ecco questo, questo dimostra la capacità di multitasking anche se insomma su questo si aprirebbe un altro universo di noi donne che siamo in grado comunque in inglese si dice to keep it all together, no? Non, non, uh -huh. non ci sfugge nulla, nemmeno il cappello in questo caso. Nemmeno Io, il cappello. <ride> Io Patrizia ti ringrazio moltissimo, è stato veramente un'ispirazione parlare con te e, e spero ci saranno moltissime altre occasioni per farlo, magari anche per vederci eh, fisicamente e non attraverso aggeggi tecnologici che amo ma hanno i loro limiti. C'è un'ultima cosa che vorresti dire prima di, di lasciarci?